Questa settimana è uscita la notizia che la parabola di Starlink è stata bucata, ovvero che un hacker, che adesso vediamo chi, è riuscito a far modo che la parabola eseguisse del codice che lui aveva sviluppato che potrebbe essere sfruttato per scopi non ben legali da eventuali malintenzionati. Dunque, facciamo un po' di chiarezza. Il ricercatore belga, spero di pronunciarlo bene, Lennet. Voters, ricercatore presso l'università belga KU Leuven, che è una delle due università che si trovano a Leuven, che sta poco fuori Bruxelles, è riuscito a sviluppare una sorta di dispositivo che poi alla fine è un circuito stampato, che viene fisicamente collegato all'interno della, diciamo, scheda madre della parabola di Starlink che poi seguire tutto quello che gli pare a lui per chi non lo sapesse Starlink è un'offerta internet che viene direttamente dai satelliti anziché dai cavi della linea del telefono che fanno capo allo mai famosissimo in questo canale Elon Musk attualmente la costellazione di Starlink conta 3.000 satelliti e si pensa di arrivare fino ai 40-42.000 satelliti in orbita intorno alla Terra e conta attualmente qualcosa come mezzo milione di utenti. Per capire esattamente quello che è accaduto, ovvero questa sorta di attacco hacker, delle parabole di Starling continuate a guardare questo video dopo la sigla. You can One of the... They did that. software... Benvenuti e bentornati ritornati, Pinguini, in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi vi parlo della storia che è uscita settimana scorsa per quanto riguarda questo attacco anche alle parabole di Starlink. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando nuovi video saranno portati su questo canale. Voi o utilizzando il vostro 4G o la vostra connessione nuova standing di zecca riceverete una notifica sul vostro dispositivo e non ve lo perdete così rimarrete sempre e costantemente aggiornati e per rimanere sempre più aggiornati con me non dimenticate di seguirmi su Instagram dove io porto video, anticipazioni, spezzoni che poi alla fine di cose che porto su questo canale dei piccoli assaggini e anche altri video e roba della mia vita privata, di quello stronzo del mio cane che in questo momento dorme dietro la telecamera si fa esattamente i fatti suoi ma comunque basta perdere in chiacchiere e iniziamo. Dunque questo ricercatore belga che lui è anche conosciutissimo nell'ambiente della cyber security ha sviluppato un piccolo circuito stampato che sfrutta un tipo di attacco che si chiama voltage fault injection che è praticamente un attacco mirato ai dispositivi elettronici per disturbare le tensioni all'interno di un circuito per far sì che questo dispositivo esegua roba che non dovrebbe eseguire. Non è molto diverso da quello che si faceva vent'anni fa or sono sulle modifiche della PlayStation Lui ha creato questo circuito stampato Di un costo di circa 25 dollari Che tra l'altro sfrutta anche il potere della Raspberry Pi Io prima o poi farò un video sui Raspberry Pi Per dirla brevemente il Raspberry Pi è un microcomputer Da non confondere con dei microcontrollori È un piccolo computer che tra l'altro Doveva averne uno qua vicino Ecco qua, questo è un Raspberry Pi C'è tutto all'interno ma come vi dicevo, prima o poi ci farò un video. Mettiamolo qua. Allora, che ci ha fatto questo ricercatore belga con questo Raspberry Pi? Cioè Quello che lui fa è quello di disattivare per quei pochi... proprio secondi, ma forse anche meno di qualche secondo, quelli che vengono chiamati condensatori di disaccoppiamento, che poi vi spiegherò dopo cosa sono, e far sì che l'avvio esegue anche del codice suo. Quindi c'è un bootloader che butta il suo codice, poi il bootloader della scheda madre, della parabola, esegue anche il proprio col codice della scheda madre e con le cose che fa la parabola. Una cosa fondamentale che c'è da dire è che i satelliti non sono stati intaccati e che comunque Volters non è un hacker di quelli cattivi malevoli che magari ci immaginiamo noi, è un ricercatore della cyber security che tra l'altro è ben noto a SpaceX, anzi meno male ci sono persone che fanno questo genere di lavoro così queste cose non vengono scoperte da attori veramente malevoli e infatti quello che vuole fare Starlink è quello di progettare un nuovo quello che viene chiamato System on Chips ovvero un chip di gestione della scheda madre, della parabola, magari sui Sox ci farò un video dedicato, così deve dare questo genere di attacchi, ora non vuol dire che sistemando questo ci saranno altri problemi però man mano che vengono scoperti verranno sistemati. Ovviamente voglio precisare che questo genere di attacco prevede all'attaccante di avere accesso fisico alla parabola, quindi non è una cosa impossibile da ottenere, non è una cosa wow, dobbiamo sistemare tutto immediatamente. Infatti Starlink lavorerà per rendere il proprio dispositivo più sicuro anche in prospettiva del fatto che loro vogliono espandere la loro base di utenti, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. Poco fa ho detto questa cosa, condensatore di disaccoppiamento. Prima di spiegare cos'è, devo spiegare cos'è un condensatore. Lo faccio brevemente perché questo non è un video di approfondimento, quindi lo faccio molto brevemente. Un condensatore è un dispositivo elettronico molto semplice tra l'altro c'è un paio qui dentro. Ce ne sono di diverse forme, colori, e vediamo se riesco a farlo vedere in maniera non troppo sfocata. Questo è un condensatore. E che cos'è un condensatore? Un condensatore è un dispositivo, come diceva elettronico. Una volta che viene data tensione, riesce ad accumulare tensione. È una sorta di batteria. Avete mai presente quando voi staccate il dispositivo e ancora il led sta acceso per qualche secondo? Bene, perché ci sarà qualche condensatore, più di uno magari, che sta ancora per scaricare. Quindi quando il condensatore è collegato a una fonte elettrica, come se fosse una batteria o comunque un'alimentazione, tende a caricarsi. Quando la fonte di alimentazione esterna viene disattivata, viene staccata per qualche motivo, il condensatore entra in azione e scarica l'energia che lui ha accumulato. Il condensatore di disaccoppiamento è questa particolare configurazione che viene utilizzata molto spesso per dispositivi elettronici perché collegando, come si dice in parallelo, un capo del condensatore al positivo e un capo del condensatore al, al polo negativo, cosa succede? Nel momento in cui la tensione che arriva dall'alimentatore è costante a 5 volt, faccio un esempio, nulla succede, ma ci sono degli sbalzi, tipo per qualche magari un millesimo di secondo la tensione viene ridotta, per quella frazione di secondo non c'è più tensione, il condensatore entra in azione alimentando tutto il circuito. Quindi questo permette di proteggere i dispositivi elettronici da eventuali sbalzi di tensione. Quindi il nostro amico Walters, col suo simpatico circuito stampato, riesce a disturbare questi condensatori e a far seguire il suo di codice, che ovviamente nel suo caso non è un codice malevolo, come vi dicevo, ma meno male che lui ci ha lavorato, ci ha studiato, così Starlink potrà sviluppare una nuova versione hardware più sicura per tutti noi. Benissimo, pinguini, questa era secondo me la notizia più importante della scorsa settimana. Io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino adesso, ma non dimenticate di guardare questi altri video, FK Under the Hood ed FK Storia, per esempio, sono sicuro che sono di vostro interesse. Se bene il è uscito il video di come è nato internet, che ho visto che è andato molto bene, e quindi vi lascio qua nella handguards. Grazie ancora per l'attenzione, ci vediamo con il prossimo video, ciao!